Un po infelice. Qualche settimana fa sono stata contattata da Libera, che è un'associazione che si occupa attivamente e sì, sì. concretamente della lotta contro la mafia e la criminalità organizzata e mi hanno fatto la proposta di eh, dedicare una, lo scaffale della legalità a una vittima di mafia. Una proposta che è stata accolta positivamente, eh, soprattutto perché eh, tante volte noi vediamo edifici, biblioteche e strutture in generale essere dedicate eh, sia a vittime della criminalità organizzata, ma la maggior parte delle volte si tratta di uomini. Non si capisce perché, eh, se ci fate caso, è ricorrente trovare vie edifici dedicati a Borsellino, a Falcone, eh, dalla Chiesa tante altre vittime. Delle donne si tende sempre un po' a dimenticarsene. E allora mi son detta perché non dedicarlo a eh, Emanuela Loi. E ehm, devo dire che un po' per uh, ragioni personali sono sempre stata legata alla figura di Emanuela Loi. Quando c'è stata la strage di via da Medio, eh, Emanuela faceva parte della scorta di Paolo Borsellino ed è stata la prima donna della Polizia di Stato a perdere la vita eh, nell'espletamento del proprio servizio e eh, sono rimasta particolarmente colpita perché all'epoca io ero una bambina, avevo poco più di 7 anni e stavamo traslocando, per cui tra, tra un trasloco e l'altro eh, io passavo mh, del, diverse ore della giornata davanti alla televisione e in quei giorni ovviamente c'erano le, le edizioni straordinarie dei telegiornali che si susseguivano e mi era rimasta particolarmente impressa la figura di questa ragazza perché Emanuela all'epoca era poco più che una ragazza era una giovane donna che si affacciava alla vita e al lavoro per cui mi sono detta qua è l'occasione migliore se non questa per dedicare a lei, quindi a una donna, eh, lo scaffale della legalità della nostra biblioteca. E eh, mi sono detta ma si può andare oltre e allora abbiamo iniziato a pensare a degli spazi disponibili che non fossero già dedicati a qualcun altro e è venuta in mente la nostra sala studio siccome non è dedicata ancora a nessuno ci è sembrato un bel modo per, per intitolarla a Emanuela per cui eh, nel mese di gennaio faremo l'inaugurazione appunto della targa eh, che eh, celebrerà il, il ricordo di Emanuela e abbiamo scelto la sala studio anche perché è molto frequentata da, dai ragazzi, quindi da, dagli adulti del domani eh, l'esempio di Emanuele può essere un esempio per uh, tutti noi quando magari ci lamentiamo noi spesso ci lamentiamo anche uh, sul posto di lavoro di um, tutte le cose che non vanno della pesantezza ecco a me viene da dire fermiamoci ogni tanto a pensare a chi veramente fa dei lavori dove esce la mattina e non sa se e quando tornerà a casa e come tornerà a casa perché purtroppo ci sono tanti lavoratori e tante lavoratrici che uh, fanno delle professioni rischiose quindi noi dobbiamo ricordarci di questo soprattutto noi giovani dobbiamo avere questa consapevolezza per cui sono, sono molto contenta di poter dedicare quest'oggi lo scaffale e lo saremo ancora di più il mese prossimo quando dedicheremo appunto la nostra sala studio a Emanuela Loi io adesso lascerei la parola a Leonardo grazie innanzitutto grazie Assessore scusate per il ritardo ma fuori c'è l'inferno eh, non leggo i messaggi, è eh, che l'unico modo che ho avuto per prendere due appunti era il telefono in mezzo al traffico. Eh, brevissimo, perché siamo qua. Eh, inizierei con una frase mh, di Paolo Borsellino, di cui Emanuela era agente di scorta. La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale. Che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della, della contiguità e quindi della complicità. Diverso tempo fa ehm, siamo stati invitati con altri volontari di Libera all'intitolazione eh, di una biblioteca non a una vittima innocente di mafia ed era un convegno che eh, si intitolava L'informazione e libertà. Questo convegno era in Sicilia, era ad Agrigento per l'esattezza, e eh, mi trovai in aeroporto, dovendo fare il viaggio aereo, poi pullman per Agrigento, eccetera, eccetera, e dico, vabbè, passo in edicola, compro un po' di cose. Presi un quotidiano, presi un settimanale di vini, perché mi piace leggere di vini. E anche un libro, perché sarei stato lì almeno un paio di giorni. Scontrino, 27 euro. E però parlavo di... Cioè, avevo comprato informazione, informazione sulla mia passione, avevo comprato informazione sulla quotidianità, politica, cronaca, sul mio territorio. Avevo comprato cultura. E però mi era costato 27 euro. E... Riflettendo su questa cosa, l'informazione e libertà, mi rendevo conto e me ne sono reso conto poi nel corso del tempo che in realtà l'informazione costa e quindi la libertà costa e gli unici spazi in cui veramente la libertà non costa sono le biblioteche. Ed è quella l'importanza delle biblioteche, soprattutto nei momenti storici come questi in cui si parla sempre di crisi, di crisi, di crisi, però oggettivamente è vero, se devo scegliere fra spendere 27 euro per fare le cose necessarie, banalmente l'abbonamento della metro, o comprare un quotidiano, una rivista di vini o un libro, probabilmente rinuncio all'informazione e quindi rinuncio a quel pezzo di libertà che invece mi dovrebbe essere garantito banalmente dalla Costituzione le biblioteche fanno questo le biblioteche garantiscono quel pezzetto di libertà a ognuno di noi <coughs> su quello che diceva Borsellino che la lotta alla mafia, il contrasto alla mafia deve essere prima di tutto un movimento culturale Libera ci crede profondamente questi vent'anni di storia i percorsi nelle scuole i percorsi con i ragazzi ehm, i percorsi di educazione di cultura alla legalità sono la dimostrazione di questo impegno verso questa diffusione della cultura. Chiaramente gli spazi di libertà vanno assolutamente coinvolti all'interno di questo percorso. Chiaro, facile, quando lo dice Borsellino, che viveva a Palermo. Io a Palermo sono cresciuto e ho vissuto eh, praticamente fino a 27 anni in un posto dove l'analfabetizzazione è a livelli del 30% fra i giovani della vostra età è normale che ci voglia un percorso di cultura cioè che ci vogliono percorsi culturali di invito a conquistarsi questa libertà ma tenete presente che San Giuliano come il sud-est Milano non è Palermo per tante ragioni ma non è che siamo lontani anni luce, perché i beni confiscati nel territorio ci raccontano che in otto comuni ci abbiamo cento beni confiscati, quindi qualcuno a cui confiscarli ci doveva essere, quindi comunque le no, i nostri territori sono pervasi dalla criminalità organizzata e lo sono, ce lo raccontano anche i processi su Milano, sulla Lombardia e quindi riconquistare questi spazi di legalità diventa fondamentale questa cosa ha spinto il presidio del sud-est Milano Renata Fonte, Giuseppe Salvatore e Barbara Asta mica è un nome lungo non no. è un nome lungo no. che ci piace avere il codice fiscale più lungo degli altri ma perché per noi è importante ricordare le quattro vittime di mafia alle quali è dedicato il nostro presidio ci ha spinto quest'estate a riflettere su come si potesse fare questo percorso di cultura della legalità e quindi di guadagno della libertà da parte dei cittadini del sud-est. E abbiamo mandato una mail ai, eh, agli assessori alla cultura e ai sindaci di eh, 14 comuni del sud-est di Milano. Sabato mattina la biblioteca di Vimodrone è stata intitolata a Lea Garofalo, è stata appena aperta ed intitolata a Lea Garofalo. La biblioteca di San Giuliano Milanese, oggi è lunedì, di domenica sono chiuse, eh, perché se no ci beccavamo pure la domenica, di lunedì eh, dedica lo scaffale della legalità a Emanuela Loi, vittima innocente di mafia. Da domani a Peschiera Borromeo e a Dresano saranno aperti gli scaffali della legalità. San Donato Milanese inaugurerà il 14 mercoledì eh, lo scaffale della legalità all'interno di una delle sue biblioteche che ha già una persona alla quale è dedicata eh, a eh, Emanuela Setti Carraro: due donne su due, anzi, tre, tre. donne su tre. Su tre. Eh, quindi, evidentemente questo percorso ha funzionato. Mi preme sottolineare una cosa. Noi abbiamo chiesto ai comuni del sud-est di Milano di prendere il patrimonio bibliografico di, eh, su una bibliografia che è quella dell'antimafia della legalità distribuita in vari pezzi. Allo, nella sezione ragazzi ci saranno stati tre libri sull'antimafia nella sezione sociologia, tre libri di sociologia dell'antimafia, nella sezione saggistica dieci libri sull'antimafia. Abbiamo solo chiesto di prenderli tutti e metterli in uno scaffale qualcuno ha rilanciato, qualcuno ha rilanciato dicendo no, dedichiamolo a una vittima innocente di in mafia, perché si deve, il percorso e questa conquista va fatta e va fatta fino in fondo. E per questo, eh, oltre a ricordarmi bene dei 16 comuni chi non ha risposto a quella mail, mi piace ringraziare invece chi ha risposto e soprattutto chi ha rilanciato, come Vimodrone, come San Giuliano Milanese, come San Donato Milanese, perché significa che questo pezzo di conquista della libertà eh, anche la vostra amministrazione ve lo vuole garantire. E quindi, diciamo, è questo il senso di questa serata. Io mi fermerei qui perché avevo promesso di essere breve, però... Ehm, passerei la parola a un familiare di una vittima innocente di in mafia, Fiorani la ma eh, Marisa Fiorani è la mamma di Marcella, una vittima innocente di in mafia e Marisa con Libera eh, fa parte del gruppo dei familiari delle vittime innocenti di in mafia e dedica il suo impegno ormai da anni alla, alla memoria delle vittime innocenti di in mafia, quindi il perché ci sia un valore aggiunto nel dedicare uno scaffale a una persona eh, secondo me è più giusto che ve lo spieghi lei